Buonasera, io sono Marco Bandini, sono uno specializzando del San Raffaele in formazione all'ultimo anno. Sono venuto qui a Formia oggi invitato dal professore Antonini per questa seduta di posizionamento di 5 protesi con tecnica e infrapubica. Eh, una prima idea, eh, una tecnica eseguita con eh, molta, eh, passaggi molto meticolosi ma estremamente ordinata, estremamente pulita. Um, un aggettivo che mi viene da utilizzare per descriverla potrebbe essere riproducibile e standardizzata. Um, offre sicuramente dei vantaggi al paziente ma secondo me anche al chirurgo. Um, anzitutto una completa scomparsa dei tubi e dell'aspetto un po' meccanico della protesi in sé per sé che diviene più naturalmente inglobata e unita al, al pene del paziente un accesso davvero minimo con una cicatrice eh, minima, piccolissima, che scompare poi anche con la guarigione e con la crescita dei peli pubici, e, mh, sicuramente una tecnica davvero molto interessante con eh, sicuro sviluppo futuro.